Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale Come vi ho accennato nell'altro video Ho comprato Una cosa che mi può essere molto utile Per i video futuri Ovviamente qui andremo a fare L'unboxing Quindi andiamo subito che vi faccio vedere Che cos'è che ho comprato, andiamo yeah. Ecco qui ragazzi, che cosa che ho preso questa qua, ve la faccio vedere meglio. Eccola qui. È una cosa che mi può essere molto utile per i prossimi video. Ovviamente è ancora chiusa, l'ho presa qualche giorno fa. Andiamo un po' ad aprirla, vediamo un po' com'è l'interno. Allora, va bene, ci sono tutte queste cose qui all'interno. Ah, ecco qui, guardate un po'. Vabbè, ah il libretto di istruzioni che serve sempre giustamente perché ci sono le varie lingue e penso ci sia, sì, c'è anche l'italiano per fortuna. Questo qui invece non so che cosa sia, penso che siano tutti quanti le vete le app che si possono avere, che si possono installare e anche un piccolo suo disegnino Poi qui abbiamo. Eh, queste qua che forse sono le garanzie, penso. Immagino andiamo a vedere. Ah, ecco qui. Guardate: questa qui è la batteria ora chiusa e imballata, molto utile sicuramente. Poi, questo qui è il cavo, penso che sia della, della del carica batteria. Immagino. Poi, cosa 3 che abbiamo. Abbiamo questo qui, che dovrebbe essere il proprio caricabatterie, in teoria, sì, dovrebbe, sì dovrebbe, è il caricabatterie, eccolo qui, ce l'ha presa. che abbiamo anche la cinghia, per potercela tenere al collo, molto, molto utile. Qua dentro invece abbiamo... Ah, guardate un po'. L'obiettivo. Ovviamente ve lo faccio vedere, adesso lo tiro fuori. Eccolo qui, guardate con ecco qualche roba, meraviglioso. C'è anche varie funzionalità qua sopra, avete visto? Qui c'è anche lo stabilizzatore, non so se riuscite a vederlo. Stabilizzatore molto utile. E poi abbiamo anche questo pulsante qua che devo vedere un po' la funzionalità, che è AFMF, devo un po' vedere la funzionalità. Vabbè, poi ovviamente ci sono cioè, la protezione, l'aggancio, la protezione qua davanti che si toglie. Si può fare anche ovviamente lo zoom, immagino. Devo un po' semplicemente perderci l'AM. Ah, eccolo qui. Scusatemi tanto zoom ci devo un po' me perdere la mano però è normale e ora ragazzi passiamo al pezzo più forte che l'ho lasciato per ultimo ma non, me ma non meno importante eccola qui guardate che, che bellezza tutto quanto che ha anche lo schermo che si può girare, vi faccio vedere, lo schermo si tira fuori così e si gira così, utile per fare i video, no? qui vi riprendo, è veramente una, una bellezza, poi ovviamente qua davanti ci va messo l'obiettivo che andrò a montare, infatti se, se vedete ve lo apro un attimo, vedete è vuoto quindi devo ovviamente agganciarlo, poi qua di lato posso ovviamente agganciare le varie funzionalità. Qua vedete qua tipo c'è il microfono, quindi posso benissimo aprirlo, collegare il microfono qua con il jack, ve lo faccio vedere un attimo, ecco qui, lo aggancio col jack che, che funziona. Io ho comprato un piccolo microfono che ho fatto vedere su Instagram, quindi se volete vedere andate a seguirmi, che potete vederlo nelle i miei post e utilizzerò quello lì nei prossimi video e ovviamente io utilizzavo prima questa piccola videocamera come vi ho detto che era una Samsung molto piccola d'ora in poi invece utilizzerò questa qui per riprendere ovviamente la qualità audio penso che sarà abbastanza buona visto che utilizzerò il microfono lo cancerò qui come vi ho fatto vedere e anche la qualità video sicuramente essendo molto più potente però quel, micro, quel microfono lì lo utilizzerò principalmente quando sarò in casa poi se ce la farò mi comprerò un microfono da agganciare qua sopra che lo aggancerò eh, qui di lato immagino perché qui non posso mica agganciarlo sicuramente eh, infatti qui non posso mica agganciarlo perché ci va come vedete la presa eh, USB per tipo chiavette o quant'altro e HDMI che non sono però diciamo prese jack quindi lo aggancerò di qua che c'è la presa del, del, del microfono che però c'è anche un'altra presa che adesso vi faccio vedere che è sempre jack quindi qui ci va agganciato il microfono vedete c'è anche scritto mic microfono. qui in alto invece c'è un simbolo che non ho ben capito che simbolo sia è questo qua ma ovviamente mi informerò per bene poi insomma, vi potrò spiegare insomma tutto quanto e far vedere poi alle varie funzioni acceso spento, e anche il simbolo della fotocamera, della videocamera, eccolo qui, off, on, e poi qui c'è le varie funzioni, poi c'è anche il pulsante per l'iso, cioè veramente un casino di cose, quindi utilizzerò questa eh, d'ora in poi. Ovviamente io adesso devo montarlo, quindi il prodotto montato finito, se volete vedere con me andate sul mio canale di Instagram a seguirmi, vi lascio il link in descrizione. Bene ragazzi il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, che vi sia interessato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessuna notifica. Noi ci vediamo prestissimo a un nuovo video e ciao a tutti!